OS 2021 continua, ci troviamo allo stand della SGV Service SRL, un'azienda campana che realizza prodotti per l'infusione e siamo in compagnia del direttore generale dell'azienda, Pierpaolo Sicchinocchi. Pierpaolo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a te Fabio, buongiorno. Allora, in cosa consiste il vostro servizio? Beh, noi abbiamo eh, lanciato questa startup produttiva che eh, si occupa della produzione e confezionamento di queste piccole piramidi eh, di eh, infusi, quindi nei, nelle quali noi riusciamo ad inserire eh, infusi in foglia che possono essere dei tè, possono essere delle tisane, possono essere degli infusi di frutta eh, in filtro biodegradabile e compostabile è una startup produttiva che nasce in Campania con un investimento eh, piuttosto coraggioso visto che al, nel sud dell'Italia non esistono impianti per la produzione di questo prodotto e eh, speriamo che possano, possano riscuotere successo eh, nel mercato italiano ed europeo perché questo in realtà è un prodotto eh, che viene consumato in tutto il mondo, probabilmente anche più all'estero che in Italia. Ecco io spero mi scuserai ma sono davvero rimasto folgorato dall'aroma che sprigiona questo mini filtro che te l'ho rubato dalle mani per andarlo a, a sentire, a, a gustare perché all'olfatto è davvero strepitoso, che cos'è questo? L'innovazione di questo prodotto consiste proprio nella grande volumetria che noi riusciamo a sviluppare in una piramide e quindi questo ci consente di inserire il prodotto in foglia, i pezzi di frutta e quindi chiaramente conferire al prodotto tutte le proprietà anche organolettiche delle erbe funzionali o comunque dei tè e quindi garantire una grande qualità, un'alta qualità molto più alta di quella dei prodotti convenzionali da grande distribuzione che tipicamente sono dei filtri più piccoli e quindi contengono la polvere dell'infuso e non l'infuso in foglia. Questo non è l'unico prodotto che realizzate perché sul vostro stand ci sono diverse eh, referenze con diverse qualità di prodotto. Sì, beh, innanzitutto direi che ehm, abbiamo creato questa startup per lavorare in private label e quindi abbiamo sviluppato tutta una serie di ehm, possibilità di eh, confezionare i prodotti e quindi ehm, dare al, diamo al cliente la possibilità di scegliere tra infinite alternative di confezionamento oltre che tra infinite ehm, miscele di infusi a questo abbiamo aggiunto anche delle innovazioni tipiche proprio della nostra azienda eh, di cui una voglio proprio raccontarti qualcosa e che ehm, ce l'ho qui con me ed è un tè verde in particolare ma abbiamo anche un tè nero e un infuso di frutta eh, con le scorzette di limone di Sorrento IGP questo eh, lo apro così puoi, puoi sentire tutto l'aroma del limone e delle scorzette di limone di Sorrento, in particolare vi faccio notare che questo è un prodotto che ha la certificazione di agroqualità e quindi è un prodotto che rispetta la filiera IGP e quindi premia il nostro territorio campano, le nostre, la nostra, il nostro limone di Sorrento, ma allo stesso tempo si lega ad un prodotto internazionale, quindi pensiamo che sia un'operazione di marketing e di territorio molto interessante. Scusa ma devo chiederti una cosa a questo punto perché davvero mi assale il dubbio ma questo si vende anche online? Ancora no perché questa è un'anteprima fiera eh, ma questo è un prodotto che noi distribuiamo in tutti i nostri negozi visto che siamo anche la casa madre di un franchising di negozi eh, formato da circa 38 punti vendita e questo lo troverete in tutti i nostri punti vendita a partire da, dalle prossime settimane. Io te lo chiedevo perché eh, ora, insomma, aprendo il barattolo ho sentito un'altra ventata inebriante, un profumo, un profumo di limone impressionante. Beh, complimenti, complimenti davvero per l'iniziativa. Perché siete qui a Ost? Siamo qui a Ost perché è sicuramente la fiera di settore più importante, è la fiera che eh, nel, nell'ambito coffee and tea eh, in Italia sicuramente ci rappresenta meglio non solo in Italia ma anche eh, in Europa in particolare questa edizione per noi che siamo una startup era molto importante perché eh, è un'edizione certamente di ripartenza, eh, è un'edizione nella quale appunto eh, c'era grande attesa, c'era anche un po' di preoccupazione per la verità, però c'era anche grande attesa perché da circa due anni, come ben sappiamo, le fiere non, hanno, eh, non abbiamo potuto farle, quindi anche noi eh, il, abbiamo aspettato per il lancio di questa startup. up Host certamente è la vetrina che volevamo e abbiamo investito appunto per, per essere qui, e devo dire che il riscontro è stato molto positivo, la tua intervista ci darà una grande mano eh, ma devo dire che molti clienti interessati sono passati qui dal nostro stand e quindi eh, pensiamo di poter iniziare tante collaborazioni di fornitura Siete alla ricerca di agenti sul territorio, concessionari, eh, grossisti con deposito? Beh, la nostra formula è di filiera corta per cui non usufruiremo di agenti ma lavoreremo direttamente con le realtà che ci chiederanno la produzione, faremo il conto terzi e quindi chiaramente saranno poi le realtà a cui noi offriremo i nostri servizi a decidere quale sia la migliore, il miglior modo di affrontare la loro filiera e la loro, la loro struttura di vendita. Molto bene, allora diamo un indirizzo di posta elettronica per tutti coloro che ascoltando questa intervista desiderano avere maggiori informazioni ed entrare in contatto diretto con voi senza alcun impegno. Scriveteci tranquillamente a commerciale commerciale@infusi-personalizzati.com e vi risponderemo in tempi brevissimi. Pierpaolo, grazie per il prezioso grazie. contributo. Noi ci incontreremo in una delle prossime fiere e nel frattempo io avrò modo di annusare nuovamente gli odori inebrianti che sono generati... Bene. Sono generati da, da questo e dagli altri prodotti, molte grazie davvero. Grazie, grazie a te Fabio.